Se mi curo, il video finisce. Ragazzi vi ricordo che se volete supportarmi Potete andare all'interno dell'idem shop Scrivere codice creatore Forte Così come vedete a schermo Accettate D'ora ora ogni acquisto che farete mi darà un piccolo supporto Grazie mille a tutti quelli che lo faranno Come potete vedere ragazzi Voglio farla in arena perché secondo me È il metodo migliore per tentarla Dato che comunque ogni kill ci verrà dato 50 di vita in generale o di scudo O proprio di HP Ragazzi intanto vi ricordo che noi stiamo registrando questo video In una live Effettivamente in una live sul sito viola Infatti per chi non lo sa Ormai sono 4 mesi che io porto ogni sera live sul sito Viola Quindi mi raccomando, se volete iniziare a seguirmi Basta che andate in descrizione, nella sezione live streaming E mettete il follow, poi stasera saremo in live Ok ragazzuoli, a me sembra che ci siano... Cioè, se ci sia solo una persona qui Quindi volendo... Due Ok, sono due Vabbè, comunque si può fare Non è nulla di ancestrale E allora, mo Vediamo di dare un attimo una controllatina alla cesta qui sopra Pozza grande, vabbè Peccato, peccato Posso di certo portarla Però io qui vorrei provare a fare sta cosa Ok Voglio comunque, ragazzi, provare a utilizzare il nuovo fucile a pompa Dato che a poco a poco mi ci dovrò abituare a utilizzarlo Specialmente perché Magari se in un game mi ritrovo solo quello all'inizio Cioè, non è che posso fare il... Diciamo... Lo schizzinoso, ecco. 60? Ma serio? Ok, va bene. A posto così. Ok, quindi prima andata. Uh... Mi prenderei la mitraglietta e andrei avanti Ok raga noi abbiamo un vantaggio Potremmo metterci 5 armi Che non sarebbe insomma Veramente non male Dobbiamo raccogliere tutti i punti di vista positivi Che possiamo in sfide del genere Il problema però è che comunque A prescindere ora dal grado di livello basso A cui sono in arena perché io non gioco Praticamente mai in arena Dato che non amo lo stile di gioco Il problema sarà comunque raga non farsi dare neanche un colpo Perché andare avanti e curarsi con 50 di vita A meno che veramente non trovo tutti i scarsoni sarà comunque un po' complicatuccio Ma noi cerchiamo di fare del nostro meglio Sa di fatto che devo stare attento perché In realtà già nelle sfide precedenti Cioè nelle partite precedenti mi era venuto spontaneo Raccogliere cure e utilizzarle Però non è, non è proprio il top diciamo Ecco, allora sicuramente c'è gente Questa è una buona cattiva notizia Diciamo così, ah lo squalo, squalo Lasciami stare, squalo, squalo Squalo vattene, è eh, bravo infatti Gente la sento già da qui Si stanno fightando in quella zona, posso provare? Sta, si sta chiudendo perché probabilmente ha paura. No, che noia. Uh, bella sta chiusa, che ti sei fatto, fratelli. Interessante. Ma se mi intrometto qui, ti offendi? Modifica, dai, modifica. No, non vuoi modificare, evidentemente. Ok, allora. Mm, questo me lo prendo io. Questo me lo prendo dato che non posso fare altro, effettivamente. Ok, allora andiamo avanti così, dai. Sento altra gente che sta fightando in quest'altra zona. Se riesco ad affacciarmi un secondo, vediamo un attimo se è la gente, magari con le armi che stavamo cercando. Oh, oh, fratelli, ce l'ho in testa, ragazza. sta. Sto cercando di entrare Dovrebbe stare molto vicino Io raga cammino così per sicurezza eh, spero che nessuno si offenda Ah ok ok ok Vabbè vabbè dai ho capito devo raggiungerlo io Altrimenti questo diventa una noia Va bene fratelli Andiamo a fare chi è più figo Io posso switchare stile di gioco Ma non puoi mi sa Man. Fatto maluccio Allora Calmi tutti che questo è una roba molto interessante Questo è mio Questo è mio Ok Per ora niente cure Sta procedendo benino Dirla tutta Devo cercare comunque ragazzi Di vincere delle partite Perché Se continuo magari A perdere E a fare punti Io poi vengo joinato sempre con gente più forte E poi a quel punto diventa competitive E cercare di Non raccogliere cure Diventa impossibile Quindi devo sfruttare L'occasione finché Posso in realtà Io sento che sotto ci sta un tizio Con l'arma del boss sì, sotto c'è un tizio con l'arma del boss Mi fa molto piacere Dammi queste granatine E Tutta sta roba a me non interessa Sono tutte cure che non posso portare quindi Proviamo raga Ma io credo che me le ritroverò praticamente addosso No, eh, infatti non è servito Rip Fratelli, una cosa veloce che sta arrivando un altro, dai. Mi devi far perdere tempo. Io vado nel panico quando arriva altra gente. Perché so bene come funziona in questi casi. In questi casi ci va sempre Fortune Gamer sotto. Era scarico, che panico, era scarica la drum gun. Meno male, meno male, raga Non so come sono sopravvissuto, ma era scarica Aveva cioè, tipo, non lo so, altri 5 proiettili Mi è andata benissimo, ok Dato che comunque abbiamo una buona mobility, ma quello è un nemico Ciao fratelli, non c'è bisogno Tranquillo fratelli, tranquillo Perché se gli entro dentro la box Credo che mi massacri, ma capito come Pure che tengo 190 di vita Non credo poi di avere dopo una vita che mi permetta di continuare a giocare Cioè quasi quasi direi, andiamocene, non fa nulla cioè, eh, allora. Ragioniamocela, non è il caso No, vabbè, raga, è 41, ma sì ma. Oh, uh, ma serio? Fratelli Fratelli, vuoi giocare? No, perché se vuoi giocare non ci metto niente, fratelli Ciao Non mi interessa la sua roba Ok, non so neanche io come sono sopravvissuto qua Che okay, mi ha cominciato a piccare pure Lo squalo Ma basta! Questo squalo che sta solo su di me che noia. E sta fightando, in realtà, credo. No, no, sta guardando me. Sta guardando me. Credo, perlomeno. No, no, no, sta fightando. Ma che che Io Non lo capisco, sto tipo, fratelli Ma che sta a fare? Vuole eliminare. Voleva eliminare lo squalo. Oh, bravo. Interessante. Lo Sapevo che non era una grande idea fai dare questo Però vabbè Spero di non essermi curato in nessun modo per ora Giusto? Giusto? Questo squalo però c'è un po' rotto eh Perché ora sta tornando qui Lo so bene, lo sentivo Ok sarei molto tentato di farmi questa pozza grande Ragazzi mamma non posso Andiamo nella zona di Lazy Lake Credo sia il caso effettivamente Io a livello di armi raga ormai sto messo bene Quindi... Aprire le cesti, io non so a, a questo punto a cosa ci possa servire Dato che non mi serve praticamente altro Eh, infatti mi è arrivata una cecchinata, fratelli Infatti mi è arrivata una cecchinata da destra, da destra però Io ora comincio ad avvicinarmi in quella zona se riesco Calmi tutti È scarso, fratelli questo qui è scarso, fratelli. Devo eliminarmelo perché è facile pure da eliminare questo. Il problema è che ci sta a sparare un altro tipo. No, questa, ragà, è solo una questione di mira. Questo tipo, problema. Dove stai andando? Dicevo una questione di mira, quindi il tutto torna. Il tutto torna, dai. Mm. so dove è andato. Ho due colpi ancora in canna, posso ancora farcelo. Sta qua dentro, ragà, lo sento. Ma, fratelli, ti ho. Uscialo proprio brutto Me credi proprio brutto 24, bella Ok Però sta arrivando qualcun altro Calmi raga Me ne voglio andare Meglio scendere Dai non fa niente Siamo ancora in sette. Cioè da, da 8 che eravamo Non altro l'ho eliminato giusto io Poi siamo rimasti uguali Sei serio? Come le ho prese Mamma mia ho fatto una cosa rischiosissima qua Non pensavo ci fosse una porta Non pensavo ci fosse una porta lì. Non pensavo ci fosse una porta Devo cominciare ad avviarmi in safe dai Mannaggia regà qua è brutta però così eh 109 di vita è un casino Cioè devo provarmi a piccare qualcuno da lontano Perché comincia a diventare molto più pericoloso muoversi Comunque il tizio Ah sono sia a destra che a sinistra Questa è una brutta cosa però fratelli questo questo ci sta qualcuno? Sì Bello Interessante pre... No no fratelli guarda se vuoi far così io me ne vado e basta Cioè, come ha, come ha fatto, raga? Qualcuno me lo spiega. 76, sta messo meglio di me, su sorella. Ma, no, raga, questo mi dà un colpo... Se è stato vagamente bene, sono morto. Cavolo, sei. Sì. Ah, che cosa divertente questa. Vabbè, sono morto, fratelli. Ah, raga, seriamente? Seriamente, dovevo andare a finire così. Eh, eh raga, a questo punto devo aspettare che fightano un po' tra di loro. E devo provare a sciacallare una coppia di nemici che si elimina a vicenda. Perché non posso fare altro. Io, in realtà, qua non sto in safe. Eh, non è una bella notizia. Dovrei spostarmi giusto di un poco. Ok, un tizio sta le cercando di lendare Ti prego, non dirmi che stai andando su di me. Ma serio. Ma serio. <sussurra> <sussurra> Cosa è scandalosa dai te, prego, dai te prego dai te prego dammi quella kill Dammi quella kill Ma cosa devo, dovrei fare ora Era la mia unica occasione per provare A, ri, a ritornare con 70 di vita Non sto messo Ma mannaggia tutto io lo sapevo che finiva male Fammi aprire qua e fammi andare eh. Porto Ma che, che che che significa questa cosa Che significa Che significa fratelli ma che, che, in che lingua me lo stai dicendo? In che lingua me lo stai dicendo? No, ti prego, fratelli, muori, ti prego, ti prego mi, ser... mi serve, un po' di vita, grazie Mamma mia Ma in che lingua me lo stai dicendo, fratelli? Ma stai a scherzare? Mamma mia, mi hai preso un panico Non so come non abbia fatto a colpirmi In questo caso, la, la gente dell'Open League si fa sentire Men! Man che presa in giro, sta cosa. Ho detto vabbè vado al cespuglio. Tanto Chi ce, chi ce può mai stare nel cespuglio? Eh, tu sorella ci sta, invece. Dai, se riesco a piccare questo, però. No, safe. Siamo in tre, siamo in tre, sono ultimi, sono gli ultimi, fratelli. Devo correre, fratelli. Devo correre, fratelli. Devo, devo salire sopra, fratelli. Devo salire sopra. Questa cosa finisce così, fratelli, mesa. Questa cosa finisce così, fratelli, Prova a fare così, fratelli, ma io non credo che va bene a sta cosa. Finché c'ho il tempo, finché c'ho l'oro distratto, io provo a fare sta cosa, fratelli. Finché c'ho l'oro distratto, io provo a fare sta cosa, fratelli. Mi sono eliminato uno. Fratelli, manca quell'altro... Manca quell'altro ciccio, fratelli. Manca quell'altro ciccio, fratelli. E uno. E uno, io so for the gamer, fratelli. Io so the gamer. E Forte the gamer, signori. Vince la sfida se mi curo il video finisce.